Molto spesso entrano nel mio studio persone che hanno portato con sé il risultato di un qualche tipo di test per le intolleranze. Eh, la maggior parte delle volte io eh, sono costretto a dire loro che hanno sprecato semplicemente dei soldi. Vediamo perché e in quali casi succede. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video.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 le differenze con un'allergia sono molte, grossolanamente possiamo dire che molto spesso le reazioni per le intolleranze sono più lente e riguardano soprattutto il tratto gastrointestinale. Ad esempio l'intolleranza più comune è quella lattosio, il nostro corpo perde la capacità di digerire questo zucchero che riesce quindi ad arrivare eh, a contatto con i batteri intestinali. Questi lo fermentano e causano gonfiori e malessere più o meno gravi a seconda del livello di intolleranza. Un'altra intolleranza molto comune è la celiachia o intolleranza al glutine. Per scatenarla c'è bisogno di un quantitativo minuscolo di glutine, basta una briciola di pane o poco più. La celiachia è una reazione autoimmunitaria contro le cellule stesse dell'intestino che non avviene però in assenza di glutine nella dieta. Esiste anche poi l'intolleranza al glutine non celiaca. Ma la definizione di questa malattia è piuttosto fumosa e non c'è modo di diagnosticarla se non eliminando il glutine dalla dieta. Questa condizione è talmente sfumata che personalmente credo sia più simile a quello che avviene con la sensibilità ai FODMAPS di cui abbiamo già parlato in un altro video, come fosse un intestino irritabile. Inoltre alcune molecole in alcune persone possono causare vari disagi. Per esempio, penso all'istamina. L'istamina è una molecola che, se liberata in abbondanza dal nostro organismo, causa una vera e propria reazione allergica. Eh, alcuni alimenti sono ricchi di istamina e in alcune persone assumere, per esempio, formaggi stagionati oppure vino oppure cioccolata, soprattutto fondente, eh, può causare una reazione simile allergica. Eh, la sensibilità potrebbe essere indirizzata anche ad alcuni tipi di alimenti, come le solanacee, per esempio... Eh, pomodori, melanzane, patate, molto spesso si, trova che, si trovano persone che sono sensibili alla quantità di pomodori che ci sono nel, nel piatto eh, oppure i solfiti, chi eh, è sensibile ai solfiti molto spesso ha mal di testa subito dopo aver bevuto eh, un po' di vino e non è colpa di eh, un'eventuale ubriacatura insomma le intolleranze esistono sono una cosa seria e vanno prese altrettanto seriamente. Quello che non serve sono il mare di test che vorrebbero diagnosticarle. Se un medico vi consiglia di fare dei test per verificare delle intolleranze, molto probabilmente si tratta di lattosio o celiachia. Questi test si fanno abbastanza spesso e anche se non danno da soli una certezza diagnostica, sono test ripetibili e affidabili esistono però molti altri test spesso venduti indipendentemente dalle prescrizioni mediche che non sono così affidabili come ho detto all'inizio molte persone arrivano nel mio studio eh, con dei referti lunghi pagine e pagine con un elenco di più di 100 alimenti e mi dicono dottore io sono intollerante al lievito al glutine e ai cetrioli perché ovviamente io faccio qualche domanda e chiedo magari cose tipo se, eh, se danno fastidio il farro, l'orzo, magari aggiungo il pane o pane tostato, la pizza, la pasta. Quasi sempre in questo elenco c'è almeno un elemento che viene sopportato. Generalmente sono la pizza o il pane tostato. E ovviamente a quel punto chiedo come sia possibile un'intolleranza al lievito o al glutine, eh, se la pizza o il pane tostato non danno fastidi. Qui entra poi anche un po' di esperienza personale perché eh, è normale che ci sia un po' di gonfiore dopo aver mangiato la pizza. La pizza causa gonfiore, la pizza causa sete perché è molto salata e molto abbondante. Quindi è anche normale che ci sia un po' di disagio in molte persone, soprattutto chi non è troppo abituato a mangiarla. Eh, Cosa diversa però sarebbe un'intolleranza, con sintomi molto più accentuati. Mangiare una pizza e sentirsi un po' gonfi è del tutto normale. A quel punto generalmente io chiudo il papiro dei referti delle intolleranze, lo restituisco e proseguo la mia visita come se non esistesse. Con un po' di dispiacere perché il paziente ha semplicemente sprecato soldi. I test inaffidabili sono molti e spesso hanno nomi nuovi per cercare di mascherarsi rispetto alle conoscenze comuni che fortunatamente continuano a crescere questi test sono inaffidabili non tanto per la diagnosi che non è certa nemmeno nel caso del test per la celiachia come abbiamo detto prima va confermata con altre visite mediche e altri accertamenti ma anche e soprattutto perché i risultati non sono replicabili se la stessa persona facesse lo stesso test in due diversi laboratori avrebbe risultati diversi e questo è il primo indice che il test non è affidabile i test di questo tipo sono diversi. Alcuni usano un campione di sangue cercando anticorpi contro l'alimento X o l'alimento Y, una cosa che non ha alcun senso dal punto di vista diagnostico, semplicemente perché quello che ci dicono è che c'è stato un contatto tra l'alimento e l'organismo. Alcuni test si basano sulla capacità di movimento delle persone, in teoria... Se tengo l'alimento in mano e ne sono intollerante, la mia capacità di fare forza con una spinta con l'altra mano ne risente. In pratica questa cosa non ha alcun senso. Molti tipi di test sono mh, di tipo elettrico o elettro elettromagnetico. La corrente o il campo magnetico del nostro corpo dovrebbero cambiare quando siamo a contatto con l'alimento a cui siamo intolleranti. Nella pratica è, è pura fantasia. Alcuni test hanno un'apparenza talmente affidabile da farci dubitare che siano fuffa. Eppure è così. Per esempio c'è un tipo di test che somministra l'allergene a livello di intradermico e si aspetta un po' per vedere un qualsiasi sintomo. Magari qualcuno entra un ciglio in un occhio e gli vengono gli occhi rossi e quello è preso come un sintomo dell'intolleranza. È un po' vago insomma. Anche l'analisi del capello non ha alcuna utilità perché non dà alcuna informazione sull'eventuale risposta del nostro organismo a qualsiasi cosa si riesca a risalire con esso. Insomma il mio invito è risparmiare soldi ed evitare di farsi vendere test inutili che creano solo confusione. In descrizione vi lascio un link a un articolo molto dettagliato sulla valenza di questi test e a un mio vecchio articolo a riguardo. Bene,